Cosa è? E siamo non al centro no? camminare là. Questa è la navicella che ci riporterà a casa, ne sono sicuro. Ha la stessa forma. Ne sono sicuro anch'io. Ne sono sicuro che tornerò indietro. Andiamo nel Nexus, poi andiamo nel tunnel buio. Poi andiamo nella camera stagna. Vado a memoria, ma questo gioco ha un finale segreto, giusto? Oh, questo non lo ricordo. E tu mi lo dico io? Internet. Ma lo oh, scopriamo okay, quindi... più avanti Attenzione, è uscita, stanno uscendo delle aste blu Flup proprio Devo. Cristallo che scivola, anche con un rumore Oh, wow, no Che cosa incredibile Pazzesco, Devo. guarda la tecnologia <ride> Incredibile sta roba Pensa, pensa, guarda Quasi allora, dalle 7 fare del, del mattino <ride> un teatrino qua che come <ride> funzioneranno i cristalli secondo me non può essere a metà corsa cioè deve essere una combinazione di tutto su, tutto giù no dobbiamo, dobbiamo già venirne fuori dai ci deve essere ah, questo aspetta aspetta aspetta. Eh? aspetta aspetta aspetta li sto spegnendo ti... li sto spegnendo quindi... è il punto dove i cristalli si uniscono metto giù aspetta aspetta aspetta non posso più accenderli guarda si sta illuminando quello in basso a destra tra l'altro Ah, aspetta però c'è un punto di massima luminosità vedete al basso no ma questo è il punto di massima luminosità ecco qua poi vado qua eccolo eccolo vado qua Okay. eccolo perfetto vado qua oh, ma mm. sono un genio un eh, genio vi dico vai vai vai, vai. Ecco la qua. magia oh. della tecnologia perfetto Bene. e non abbiamo risolto un cazzo comunque Beh, questi qui avranno attivato qualcosa mi viene da dire ah sì sì sì, sì. si è attivato qualcosa è passata una palla tra l'altro, qui è il, quello che non funzionava prima. Allora andiamo nel tram che non si muoveva. Che non mi ricordo più qual è la porta. Ovviamente. Chiamata Tram Guglia. Andiamo alla Guglia. Wow. Però, cioè, direzione artistica, non da poco, eh? Beh, beh, ne abbiamo parlato nel primo episodio. Quindi. Sempre, Luca, state sul canale YouTube così. E troviamo un sentiero, una pianta morta, un buco. Stasera un sacco di buchi. Tavola di pietra. Buchi e palle. Non posso spostare questa cosa a mani nude. Va bene, usa la pala. Ce l'hai, hai ragione, un po' di polvere. Vediamo se si può spostare questa lastra. Buco. buco. E cosa ci sarà un dentro. Buco. Un altro buco. Entriamo uh, dentro? Andiamo dentro al buco. Come al solito notare che abbiamo Potrebbe un archeologo in un spedizione e... oh. qui c'è un foro, quello è un foro, quello al centro. Adesso vediamo che figata, queste cose sono una figata. Mi ricordano tantissimo Stargate. Che bella, Molto mi prima sì. di Stargate, c'è cioè, della luce che sta filtrando da fuori, a sinistra buco? Buco? non c'è nulla. E se mettessimo un cristallo in quel buco o qualcosa del genere. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Uh. Ok, sono salito sulla pietra mobile e si è aperto la copertura. Mmm. Mmm. Mm. Mm. <ride> mm. Dannazione. Mm. Usciamo. Ci manca qualcosa. Le tue qualcosa. idee sono sempre geniali. Sentiero. Sì, sì, ci manca qualcosa. Andiamo giù per il sentiero. Incisione. Ok, questa potrebbe essere interessante. Mmm. Molto chiaro Allora... E ci dai la tua personale interpretazione? Questa è la roccia che vedevamo dal sentiero col buco. È vero. È vero. E c'è qualcosa che si è attivato qua. Che fatalità! Dobbiamo mettere qualcosa lì dentro. Ma fatalità. Per avere la luce nel buco di là. Hai finito? Fatalità, questi due simboli sono quelli della piastra che io potevo calpestare. Per cui la luce che proviene dal buco arriva a questa guglia e deve passare attraverso la piastra eh, boh. Non mi dire! Ma proseguiamo nell'interno caverna e scopriamo Gianfranco come ha arredato la sua casa e che punteggio riceverà dal giudice. Ecco, vedi? Pipistrelli. Ma... Io prima di andare, andare dentro... <ride> Ma prima, prima? Ma prima? Torcia con pipistrelli. Eh sì, eh sì, perché eh. non hai una torcia, hai un faro, tu, eh, tra l'altro, non so se notate, ma io posso fare i pali blu, che salgono e scendono, anche in cam, con le mie stesse dita. Eh, perfetto. Andiamo no. oltre, andiamo alla piattaforma. Sì, ecco esatto, signorina, Nifile. Oh, Brink, Brink, Brink, Brink. No, no. Ero no. occupato. Mi ero cupo concentrandomi sul lavoro. Non ho tempo per le interruzioni. Ah, ho detto cagare. Non si, si sa come sia arrivato lì. Ecco, Senza sistemare i ponti, attivare via. il tram, eh, girare la, la candela. E. ho avuto un'idea geniale: buttiamo giù i cristalli luminosi. Hmm. Lui... Dici che Brink segua? Eh, ma secondo me si sì, sai. Vediamo. No, metti via. Non si possono Usa usare di... insieme. Andiamo? No. Però era una bella idea. Però, scusami, allora... dobbiamo ancora trovare qualcosa da mettere nella, nella gabbia doracica per catturare... Sì. ...il topo che potrebbe avere io osa solo cosa. Ecco, una cosa che non abbiamo fatto... È stato prendere con noi il cristallo che attivava questa colonna questo cristallo blu adesso ho spento tutto esaminiamolo è la torcia che ho raccolto alla centrale elettrica è una torcia ah aspetta adesso ho un aggeggio che forse potrei infilare nel buco tomba Cristallo blu Col buco E' attivato anche questo E poi? No, ma ti manca ancora qualcosa, è chiaro Va bene, però intanto l'abbiamo fatto C'è qualcosa che si muove qui dentro Ok, fai uscire il ratto Gli vado incontro di qua Perfetto Bet è andato giù dove eh, boh, Guarda, non lo vedo più. No. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo. Adesso ti ho beccato. Se ti tolgo mi porterai nel posto dove nascondi quei bei pezzettini L'unico problema è come farò a seguirti? Come farò a seguirti? Gli mettiamo un filo. Finalmente la corda, vero? la corda, la corda con è già... la bestiolina, no, con l'asta. Con la bestiolina non serve a nulla. Che cazzo non farà niente, dicevo? cioè, io non ho nient'altro qua che mi permetta di seguirlo. Io direi che la libero, Cioè, non ho nient'altro da fare. No, secondo me, no. Io la terrei bloccata e cerchiamo di capire cosa succede. Dovresti avere questa bussola e un aggeggio che attira la bussola c'era una zona dove la bussola funzio funzionava la zona dove la bussola funzionava era eh, il nexus e mi diceva sta puntando dietro di me ah. troviamo il luogo dove la bussola funziona seguiamo il segnale recuperiamo l'oggetto che eh, fa puntare la bussola verso quell'oggetto c'è un segnale qui ma e attacchiamolo al topo così poi possiamo non seguire la direzione sì quello che non abbiamo fatto in effetti è stato tornare sopra dove siamo atterrati con l'astronave la prima volta e forse là ci permetterà di eh, muoverci eh, grazie alla bussola e magari scavare in un punto preciso perfetto e questo è il ponte che ci permetterebbe esatto di andare all'astronave e utilizziamo la bussola qua forse sta puntando in quella direzione la scarpata tra l'altro non so se sono l'unico ma eh, queste due piante non vi sembra che siano in una posizione un po' equivoca? Mm? Tanto Alessandro ha finito i giga per parlare. <ride> ok, comunque abbiamo trovato il punto. Sembra un braccialetto. Eh, sì, l'hai trovato. Un braccialetto, un braccialetto, esaminiamolo. Sembra un braccialetto. Mettiamo il braccialetto a ratto come suggeriscono. E questa cosa potevamo trovarla veramente all'inizio del gioco praticamente. Se perché sai quello allora... che devi fare, eh, trovi tutto subito. Se no, vai in tentativo. Se ci pensi, è anche la cosa bella delle avventure grafiche: cioè sono strutturate e costruite in modo tale che, uno, non muori mai, due, non arrivi mai a un vero punto morto. Cioè, ci okay, sei arrivato adesso... perché ti sei perso qualcosa. Va, Perfetto. vestiolina, sei libera, oh. sei libera, non molto. Bussola. Perfetto. Deve essere proprio qui sotto. Ecco dove sta puntando. A quella bestia non è piaciuto molto. Se n'è andato giù per uno dei tunnel. Ok, cosa abbiamo trovato? Parte della macchina adesso. Perfetto. Forse potrò aprire la porta. Il palo col gancio è bilanciato su un perno. Ok, basta una sottile asta metallica l'asta posso prenderla non so cosa mi servirà ma intanto l'ho presa ok perfetto allora pezzo massimo ok ci per di là adesso con un po' di fortuna funzionerà bene piastra giusto coperchio serve adesso chiudiamo questa cosa e vediamo se funziona pannello fantastico, ma non vedremo quello che c'è dietro questa porta. Mm. Mm.